anche già avuto il mio su euro canada sterlina dollaro se mi dicessi io sono dentro solo il dax probabilmente sulla rottura dei massimi di ieri io questa mattina ero già fuori te lo dico perché in ottica amministrativa avrei comunque cercato di eh, siamo a fine mese anche di portare comunque a casa una piccola percentuale un qualcosa no boom fare cassa per arrivare poi a fine mese aver fatto aver fatturato diciamo ecco se vogliamo metterla in termine più commerciante e quindi avrei in questo caso avendo comunque fatto un po' ho fatto il mio queste due sia DAX che uh, Yen um, potrei posso cercare di provare no, a fare come dire fuori campo, chiamiamolo così comunque il movimento più ampio meno di breve che potrebbe andare se non va perché deve ritracciare di più o addirittura deve girare noi non sappiamo, perché ricordiamoci sempre che noi la convinzione che noi abbiamo quando io ho la convinzione di un qualcosa come su dollaro yen o sul DAX che ce l'ho anche su sterlina su sterlina sono uscito per dire ehm, però la convinzione non è la realtà, cioè è quello che io interpretando i movimenti di prezzo quindi con la mia interpretazione personale con le mie metodologie, penso che possa succedere ma nessuno può... Cioè, il DAX magari martedì prossimo, tra una settimana, è a 14.000. E questo è. Quindi, siccome io qui sul DAX e sullo Yen, comunque, sullo Yen ho fatto... Siamo andati quasi a 300 pips di gain. Sul, sul DAX siamo andati quasi a 13.5, 13.80, 400 pip punti di movimento. Diciamo che... Ehm, o si incassava appena si girava un po', qui e là, eh, oppure, visto appunto quella cosa che ho fatto, che ve l'avevo la, detta già quando avevo fatto l'uscita di là, che mi aspettavo il DAX che scendeva, ma comunque intanto avrei, avrei tolto dal cumulo che aveva raggiunto dei picchi, stava ritracciando il cumulo mio di guadagno, e quindi una parte, quella che mi sembrava arrivata, l'avevo tolta, quindi questa cosa è importante. Queste cose che vi sto dicendo, e questa gestione, non è che voi dovete copiarla poi nel tempo, ma dovete assorbire, secondo me, come dire, la mentalità che sta dentro questa gestione. che non è scritta sui libri, non è scritta sui libri, non c'è, perché questa è l'arte dell'imprenditoria del trading, cioè ci vuole quella situazione, quella anche esperienza, molto esperienza, secondo me qui è molto esperienziale la cosa e ognuno si fa la sua. Qui ovviamente se voi queste cose sembrano delle cose, come dire, che magari, eh, soprattutto perché all'inizio, tralascia un po', ma sono probabilmente tra le cose più importanti, perché ehm, la parte di amministrazione delle proprie, dei propri guadagni o delle perdite è fondamentale. Eh, che non vuol dire che appunto voi non dovete copiare nel senso che io qui non so mai la verità assoluta cioè quello che sia il miglior risultato in quel momento perché non lo potremo sapere mai neanche tra 40 anni quando faremo trading da 60 e eh, va bene, no? No, però possiamo fare la cosa migliore in quel momento cercando di capire le opzioni che possono portare al peggiore quindi il attivo oggi per me è su queste due posizioni dove facevo 200 e 100 euro quindi da 300 euro 200 sul DAX e 100 euro di massimo picco di guadagno che ho avuto eh, andare a zero. Quindi ho preso quei 300 che stavo guadagnando, 200 su una parte, 100 sull'altra che stavo guadagnando su questa, e li ho messi a disposizione per provare a fare il movimento più ampio, senza più però perdere. Quindi il mio stop loss, diciamo, è il guadagno attuale. Nelle altre invece, siccome erano svariate posizioni, ho deciso di dove mi sembrava finito un movimento, almeno di breve, cosa che pare anche un pochino, almeno nel breve, nel breve, eh? non, non nel medio, no. Um, invece lì ho capitalizzato praticamente sulla parte migliore, no? Quindi questa cosa è importante perché eh, poi fa la differenza. Non è una questione di risk reward, di, no, di, un, come dire, eh, di un sistema robotico, di, mm, non, è anche abbastanza difficile da spiegare, ecco perché farlo vedere quei fatti e poi spiegarlo, mi permette di essere più efficace, e incisivo con voi, che non dovete, ripeto, copiare, ma dovete capire, magari assorbire come fa magari Ardu, che lo fa da tanto tempo, che ha fatto anche tanti errori, che da questi errori ha cercato di migliorarsi, che ha fatto un suo, un suo percorso, e poi faccio il mio, col mio carattere, faccio un po' il mio. Però quello che voglio che passa è non possiamo lasciare sempre che il mercato debba andare ai target che noi siamo prefissati e non far più niente Cioè possiamo anche farlo però secondo me se vogliamo guadagnare nell'ottica del trading dobbiamo cercare di essere un po' più bravini un po' più schillati su questo perché altrimenti sarebbe tutto molto facile un po' come con il programmino no? il sistema automatico lo metti là e funziona ma là, diciamo, gli, i soldi sugli alberi eh, neanche nel trading sulle candele non, non ci sono così dobbiamo lavorarci. Quindi eh, il fatto di avere un'amministrazione e di capire, avere degli obiettivi, secondo me è importantissimo, ve lo dico sempre, lo dico da un po' su, ve lo dico da sempre, ma da un po' ci batto un po' di più perché secondo me avere degli obiettivi non è limitante, è stimolante, aiuta poi a chiudere il mese bene. Magari non ha obiettivo a volte, non sempre, ma aiuta ad avere a incassare anche a lasciar perdere per forza il grafico in sé, ma a farci anche dei conti in tasca, perché poi alla fine eh, non è che il trader bravo è colui che ha fatto tutti i compiti per casa, e che... no, è quello che poi alla fine tira la linea e i soldi sono in cassa, quindi plus, minus, insieme, è plus, è più, ok? Quindi questa parte dedicata un po' di più alla amministrazione, che ripeto è anche discrezionale ma perché dipende da quanto ho sul, in quel momento sul mercato come sto, dove sono sul mese, cioè conta questa roba qua, conta, non è che non conta conta, se vogliamo fare i trader e non vogliamo fare gli investitori a lungo termine dove facciamo 5 trade all'anno e se va bene guadagniamo se no abbiamo perso poco ma non è questo l'obiettivo, l'obiettivo del trader è farlo e cercare di avere un incasso costante dal mercato, continuo, ehm, senza ovviamente andare troppo fuori i parametri di rischio, L avete visto io sono sempre molto scrupoloso su questo e cerco di trasmettervi questa cosa, ma spingere quando c'è da spingere nei limiti ovviamente e incassare dove è meglio incassare a volte come in questo caso, visto, ripeto, il cumulo che avevo e visto che io ho generato di là un qualcosa che al momento mi può andare bene, qui si può provare a rischiare quanto si sta guadagnando sul trade, sui tre, sui due trade, in questo caso poteva essere anche uno, e, e cercare invece il movimento magari più, eh, più ampio, ok? Questo è molto importante, eh? molto importante perché altrimenti noi ragioniamo, ah ho messo il target là, ho messo il target là, eh, deve arrivare là, ma chi l'ha detto? Non è così, ok? Noi dobbiamo cercare di fare soldi sul mercato, questo è, Farlo tenendo i rischi bassi, medio-bassi, e gestendo le posizioni. È questo, no? È questa la cosa. Quindi noi mettiamo dei target perché è giusto avere un obiettivo, perché il mercato non sale sempre o non scende sempre. Ma, come dicevo, anche prima di chiudere la sterlina, vi ricordate? Non so se la stessa mattina o la mattina precedente. Non è un problema se la chiudo un po' prima o Euro-Canada, perché io ho messo una roba là, un target, ma perché se fa la fiammata me lo piglia, buona, io posso essere a mangiarmi un gelato... A bere un caffè fuori e io vengo eseguito benissimo, ma poi nella gestione importante perché poi alla fine, ripeto, non è che il mercato poi ti dà la pacca sulla spalla e ti dice: Ah, bravo Arduino, ah, hai studiato il corso di Arduino, o hai studiato il libro di, eh, chi, di chi volete di Joross piuttosto che di qualcuno e ehm, hai fatto tutto perché c'era il rischio rendimento, perché lì c'è il livello, perché è questo, perché è quello, quindi devi andare là. No, non è così, non è così. Il trading non è così. A meno che non facciamo un trading sistematico, allora abbiamo, non so, X punti di rischio per X punti di guadagno perché quel mercato in quel momento ha una volatilità di tot? No, questo non è il mio. Qua si è discrezionale, si segue l'andamento, si cerca di lavorare al meglio eh, in, di quello che è il mercato in quel momento e fare le scelte migliori. Prima di fare una scelta pensiamo quale potrebbero essere le altre scelte e a livello di efficacia nei risultati, quale le, le, potrebbe essere secondo me, secondo i miei obiettivi la scelta è migliore ecco, il pacchetto ultimo dell'ultima settimana, dieci giorni dove ho fatto delle scelte benissimo, tutto perfetto tutto bello, Sterina Aero Canada zoom, in cassa, preso dai minimi queste proviamo, provo a farle andare ma perché è un cumulo? Fosse è stato solo il DAX, non lo so se avrete capito? cioè, perché alla fine quello che conta è guadagnare, questo è sì, però non è che si acquisisce con il tempo e basta, già, cioè nel senso... Um, non è perché uno fa trading da vent'anni che lo acquisisce, bisogna lavorarci. È importante, è importante Gian. Quindi non è perché lo fai da vent'anni che poi alla fine per forza ci arrivi, non è detto. Io nel mio, cioè, nel, nella mia storia facendo anche... Eh, i seminari in giro per l'Italia, ne ho fatti un milione con i G, siamo andati ovunque, siamo andati dal sud al nord, abbiamo fatto tutte le città italiane, Milano, sono andato mille volte, ho fatto corsi da, persino da 300 persone, abbiamo fatto di tutto e mi è successo tante volte di trovare persone che mi dicano, eh, anche più grandi di me, qualche anno fa per esempio, mi ricordo ero forse a Roma, se non sbaglio, sono questi due amici mi sono venuti, ma succede spesso, e hanno detto, eh, perché noi facciamo trading dai primi del 2000, però ancora facciamo fatica, cioè, quindi non è, non è proprio, cioè è una cosa comune questa, quindi bisogna lavorarci, eh, io mh, quando, quando, no, quando vi dico, eh, guardate a fine anno che cosa avete fatto l'anno prima, che cosa state facendo no? nel passato, quindi andarsi a vedere un po' il, il, quello che c'è da fare. Poi spesso cosa succede? Che se uno vede dei risultati non buonissimi o magari dei periodi non buoni, tende a fare che cosa? Nella stragrande maggioranza dei casi tende a cercare il trader che gli insegna, allora siccome oggi su internet poi c'è tutti questi social, quindi ci sono c'è un sacco di roba che ti arriva, eh, gente spende un sacco di soldi per farsi pubblicità, no? E quindi ti vuole vendere, quindi uno quando trova il periodo, spesso succede, cioè, soprattutto nei primi anni, va alla ricerca del trader che gli spiega delle robe, no? Poi è ovvio che in giro c'è anche, se, se vai da uno e ti trovi anche poi, capisci che quella persona non è in grado, non, non è, cioè ti spiega, ma non, non ci siamo, è ovvio che cerchi anche qualcun altro che ti possa dare una mano e insegnare delle cose sane, è ovvio. Ma io sto parlando mediamente, uno che va, per esempio, io dico della mia esperienza senza, senza andare da altri, una persona che è venuta da noi, se poi in, in cerca di imparare, perché vi dico, noi cerchiamo di trasmettere le cose sane le cose che possono essere replicabili e soprattutto che per me a me a Anto a tanti di voi fanno guadagnare nel tempo in modo costante quindi non è impossibile ma poi se non c'è un lavoro quindi se poi dopo questa persona vede si guarda dopo due anni dice Eh, però c'è ancora il periodo lì oppure no sono appena break even non oppure non ho guadagnato quanto volevo no è successo e allora dopo va in cerca, invece di fare un'altra cosa, cioè va in cerca poi dell'altro dell trader che ha trovato su internet, gli arriva fuori, eh, la strategia dal 90% pure. La strategia, poi mettono dei termini anche un po' strani, apposta, perché così a livello di marketing no, ti porti, ti, mh, mh, colpiscono no, quella parte del cervello di cui Antonio parla spesso e tu ti fai abbindolare, ah, questo adesso ha la strategia che si chiama... Eh, eh, volumi, cose sempre, oggi poi va di moda, ste robe e allora ti fai, e poi capisci che alla fine torni sempre lì e ci sono persone che dopo vent'anni sono ancora lì che non, non riescono, no? e quindi invece io per esempio quando nel mio passato mi sono guardato indietro ho visto periodi che magari potevo essere meglio, potevo migliorare in certi punti, non sono andato alla ricerca di altre cose, io vi dico sono uno di quelli poi che non segue niente soprattutto in Italia, cioè proprio non ho mai seguito nessun non è proprio, non, non voglio perché io ho il mio, io guadagno col mio so che funzionano le mie cose avete capito? Quindi non voglio andare a sporcarmi la testa, non mi interessa Um, poi, magari sono anche cose belle per carità, ma non è quello. Io alla fine, poi guardo il risultato. Quindi, um, cosa ho fatto io? Dico dov'è che, sbagli dov che sbagliavo in quel periodo. Dov'è mm? e mi accorgevo che magari avevo dato affidamento troppo, non so, al target allora o target o stop no? Nei primi, tanti anni fa target, oppure altre modalità quindi non si andava ad avere una gestione attiva non facevo il trader facevo il sistema quasi no? perché il trading deve essere scientifico non è scientifico il trading non, il mercato non è scientifico il mercato è, è ricco di emozioni del mercato e, e tutte le compravendite domande e offerte sono tutte influenzate dalla mente umana, da quello che no, le fluttazioni eh, euforia, panico eh, indecisione, tutte queste cose anche... abbiamo dei abbiamo dei, eh, come si chiamano dei pattern il, la, la, la, la indecision bar <ride> cioè la barra di indecisione si chiama così ehm, quindi io invece di andare a girare il mondo e trovare quello che ti dà la formula magica quando capisci che quello che stai facendo può essere buono vai persevera e vai a lavorare su quel contorno, che non è neanche tanto un contorno, che magari ti può fare guadagnare. Quindi, io, negli ultimi anni, soprattutto, quando ho fatto delle negli anni precedenti, avevo provato a fare delle, delle cose anche un po'. Sono ritornato indietro. Sono tornato indietro. Mi sono involuto nella mia evoluzione e, e sono ritornato a fare delle cose che facevo prima, con un po' più, ovviamente, di evoluzione. E guardando anche molto l'obiettivo di fine mese di fine trimestre, di fine anno lavorarlo, vedere quanto sto guadagnando quanto posso incassare perché poi alla fine quello che tu vedi lì sulla piattaforma in quel momento è certo tutto quello che succede poi è incerto Ok, ovviamente bisogna fare affidamento alle nostre analisi, cercare di crederci come diciamo sempre, ma crederci con una gestione amministrativa perché alla fine non conta che tu hai fatto i compiti per casa perfettamente nel trading conta che tu a fine mese porti a casa i soldi questo è quello che io ho imparato e bisogna gestirlo non c'è niente da fare non c'è una regola fissa non c'è perché sei più bravo sei tenuto la posizione sei giorni in più perché no, no non è così non è così Ok, non è così, questa è la mia esperienza, poi per qualcuno di voi sarà così, c'è chi fa sistemi automatici, c'è chi ci guadagna anche sistemi automatici, che chi quindi ha un, un modo molto più, eh, ci sono i compiti per casa che sono X, e io li faccio tutti a X per forza, perché così poi nel lungo periodo avrò benissimo, A con me, con me non funziona, può essere che io anche sia un tipo di carattere personalità su cui io mi ricordo quando c'era Gianmarco, che saluto, che faceva dei sistemi, ma anche quelli con la FTV, per esempio, sul daily, io li ho tutti, se volessi, eh, andrei a inserirli, dicevo anche ieri con Roberto in coach, andrei a inserire i, i sistemi, ma io non riesco a fare andare delle cose così, no? in maniera random, matematica, no? eh, non riesco, non riesco mh, io ho bisogno di fare una cosa e crederci, okay? crederci in maniera ferma.